Slim 4Vit è la scelta migliore da fare. Slim 4Vit fornisce una spinta energetica per mantenere la concentrazione sugli obiettivi di perdita di peso ed evitare la stanchezza durante la giornata. Di norma, la chetosi dura dai 7 ai 14 giorni. Una sola capsula di Slim 4Vit accorcia questo tempo a 40-50 minuti, durante i quali si avvia il processo di conversione dei grassi in energia e di riduzione del grasso corporeo.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 Migliaia di persone hanno ottenuto risultati sorprendenti con Slim 4Vit e anche voi potete ottenere risultati. Tuttavia, negli ultimi giorni la domanda di questo integratore è aumentata. Inoltre, poiché ogni flacone di Slim 4Vit viene prodotto in uno stabilimento registrato, la produzione di un nuovo lotto dell'integratore richiede tempo. Quindi, dovrete agire in fretta per acquistarlo prima che le scorte si esauriscano.